Ciao a tutti, oggi prepareremo le nastrine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più 5 ore di lievitazione. Gli Ingredienti sono zucchero, burro, latte, lievito di birra fresco, farina di tipo 00, farina di tipo manitoba, tuorli, sale, aroma di vaniglia, aroma di arancia, zucchero e burro per spennellare, tuorlo, latte e zucchero di canna per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero. E il lievito. Ed azioniamo il bimbi. Per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere il burro, la farina, la farina di tipo Manitoba. aroma di arancia, l'aroma di vaniglia, il sale e i tuorli Ed azioniamo i bimbi per 4 minuti in modalità spiga l'impasto è pronto trasferire in una ciotola infarinata coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno due ore Poco prima di riprendere l'impasto dal forno prepariamo la crema al burro, mettere nel boccale lo zucchero, il burro che deve essere a temperatura ambiente ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3. trasferire in una ciotola. Abbiamo ripreso l'impasto, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. L'impasto risulterà un po' colloso. Spolverizzare con dell'altra farina. e dividere in due parti uguali togliere e mettere da parte una parte dell'impasto e stendere con il mattarello dopo aver formato una sfoglia da 15 cm per circa 50 andremo a realizzare le sfogliature Prendere un po' della crema al burro e spalmarla su 10 cm di impasto. Pieghiamo. Schiacciamo bene. E rispalmiamo la crema al burro sull'impasto che abbiamo sovrapposto. Piegare nuovamente. Schiacciare. E spalmare l'altro burro. Chiudere con l'ultima parte dell'impasto. Formiamo un rettangolo. Avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno due ore e ripetere l'operazione con l'altro impasto. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, adesso effettueremo dei tagli dello spessore di 2 cm. Adesso andremo a formare le nastrine. Prendere l'impasto, schiacciarlo leggermente con il mattarello. Girarlo. Schiacciare bene il centro. Effettuare due tagli. schiacciamo un altro po e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e proseguiamo così per tutto il resto dei panetti dopo aver formato tutte le nastrine posizioniamoli in forno spento con luce accesa per almeno un'ora Trascorso il tempo, abbiamo ripreso le nastrine, adesso le spennelleremo con il tuorlo d'uovo e il latte. Spolverizzare con zucchero di canna. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti. Le nastrine sono cotte, lasciamole raffreddare del tutto prima di rimuoverle dalla teglia. Nastrine, grazie e alla prossima ricetta!